Zombie Apocalypse ciao ragazze, come state? Spero bene allora nuovo video che è criccio anche oggi e niente madonna come si suda allucinante dunque, questo è un video appunto per dirvi che dove non è e vabbè, comunque, voi come state piuttosto? Io sto bene e, e nulla, spero quanto prima di riuscire a stare meglio, perché non oh, stavo facendo cadere, allora, prima di tutto, eh, sì, sto bene, a parte quello, si sì, sto bene, solo che, mh, non sono impazzita se non lo dicendo o chiedendo eh, è solo che questi con questo caldo qui non si può stare quindi vabbè non con e eh, vabbè ciao sei veramente troppo troppo caldo ah, no. si muore ragazzi più di così ciao E niente. C'è veramente troppo caldo, ragazzi. Non so è meglio caldo da morire. Cioè. Oh troppo caldo. Più c'è caldo, più si sta male. Ragazzi, mi voglio bene. Sì, la so, i perfetti, me ne può frenare di meno. Tanto, tra un po' me li, faccio, me li rifaccio. Già. E niente, quindi, che dire di bello. Sono con questa canotta perché c'è un po' e appunto, e mi sto, godendo, mi sto godendo tutti i vostri video ho messo il telefono in carica perché era scarichissimo quindi vabbè e niente e nel frattempo mi è caduto il telefono per terra non so quante volte infatti è un po' ammaccato ma non importa Ops. e niente questo era tutto quindi voi cosa ne dite? di fare altri video come faccio io i video che critici tanto so come ne farete se fate solo video che criccio sì ma me caposo e va bene io riguardo lo stesso non per giudicare voi perché so che siete bravissime a fare video che critici mi caposi va bene e niente dai ragazzi Adesso vi saluto, ho portato anche la cover perché si sì, è un po' stuzzetta ma che ce le posso fare? Non ho altre cover, ne vorrei prendere di nuove ma devo andare decine a prenderle e non so se se mio nonno me li prende, vabbè, proverò a chiedere se ha qualche cover di quelle, a coprire tutto il telefono per non stare a graffiarlo, a graffiarlo proprio, vabbè, sì, avete capito e niente quindi ragazze ehm, ho, espr ho eh, espresso un desiderio diciamo sì, sì, sì, ho espresso un desiderio stanotte perché ieri notte era la notte di San Lorenzo va bene il mio calendario c'è scritto calendario c'è scritto Lorenzo martire però va. ho espresso comunque un desiderio che tanto so che non salverà so mai ma pazienza non ve lo dico se non è un desiderio, non è un segreto, tanto poi se si avverrà lo saprete, ma no, vabbè, dettagli, niente, E nulla, Aspet anzi aspettate, ho espresso più di un desiderio, ma se non si avverano <ride> pazienza, non importa, è importante. la salute è quello che conta, altra le fesserie le facciamo a me. Cioè. E niente. Ma già. Uf, mia, mia, che pazienza che ci vuole. Con tutti questi video da fare. Sì, io voglio di fare i video, però tutte le volte devo preparare in quaderno per sapere cosa dire. E non li preparo mai perché eh, vabbè non me la sento non ho dormito oggi pomeriggio e vedete che sono affannata ma questi sono dettagli cioè e niente dai ci vediamo un altro momento ora stacco buongiorno secondo secondo clip di stamattina perché Ieri era un'altra clip, oggi è un'altra, come state? Spero bene, allora questo è un video appunto di, mm, di videoclip Giorno dopo giorno sto facendo un videoclip, non so quanto verrà lungo questo video Spero che non venga troppo lungo E niente, allora vi trovate sul mio comodino Perché non so altro dove mettervi E quindi nulla ho appena fatto colazione, tra un po' mi pulisco la camera e poi eh, ovviamente mi accingo a pulirmi anche io, fammi una bella doccia e, e niente. Spero che questo video vi possa piacere, questi due clip di questi giorni e noi ci si vede dopo. Ah, innanzitutto rinnovo i miei saluti a tutti quelli che si sono iscritti e dopodiché vi dico già che... Um, mi accingo a fare appunto, rinnovo i miei saluti a tutti quelli che mi guardano, sempre se mi guardano perché non lo so, non ne ho idea, e, e ci vediamo dopo, dai, iscrivetevi, fate parte campanella, se vi piace questo video mettete appunto un like, seguitemi su tiktok come melania beauty make melania beauty make up e su instagram vi metto tutti i link qua sotto i link i nomi dei, nei, dei miei social network come instagram youtuber melania qua sotto e a dopo non avete idea di mi realtà che tutta la tessera sono un bel aspetto, ma è quello che ho addosso, perché sia tra fare ginnastica e anche mettermi a, a come si dice, lavare per terra, anche quella è fare tanta attività fisica, perché non un po' un eseguimento così, così, e vabbè, lo sto scherzando per la verità, quindi mi trovo tutta soletissima il quadro. E niente, praticamente adesso, appena <coughs> si asciuga, mi devo eh, fare una bella doccia, devo docciare. Quindi non so se a voi capita di sudare così tanto, ma ho questo caldo ho sudato parecchio. Voglio voi, non vuoi, ma sudi lo stesso e ci vuoi fare. E niente, aspettate un secondo. Ho dovuto mettere a muta perché altrimenti eh, mi fa copyright e non mi pare il caso. Comunque ho i tappeti, ho spazzato mm, la mia casa, cioè la mia camera, e adesso come mm, si asciuga per terra in camera mia, e, mm, nulla, mi cerca i vestitini, c'è qualcosa di fresco, mi potermi fare la dolce vestire ovviamente. Vi farò vedere i soliti prodotti perché quelli uso e quelli vedrete sempre. Eh, no, non è più il Beyoncé perché il Beyoncé ehm, l'ho finito. Non so se l'avete visto il video dei prodotti finiti. Beauty review della mia recensione sui prodotti finiti, ho terminato. Come volete chiamare? Via, come Dio ben si voglia. Eh, mh, nulla. Vi farò vedere i soliti prodotti che utilizzo. Quindi adesso. Non vi faccio spoiler di quello che, io, che vi faccio vedere, che vi starò per far vedere, però ve li faccio vedere a doccia fatta. Se mi riesce, se mi ricorda, perché con tutto quello che devo dire, fare, strafare, nel senso mh, di di combinare ogni volta che faccio una cosa, ve la voglio rivelare a voi. Condividere come se fosse un diario. Oddio mio, cos'è sta roba che vedo qui? Aspettate un secondo. Ah, no, niente, è un neo quello. Non lo vedevo. Anche io, una volta, si stava preoccupando di sapere cosa fosse questo. Ed è un neo. Vabbè, non guardate le sopracciglia che sono da rifare perché così sono guardabili. Sembra che, sem non so cosa sembro, però vabbè. Si vede, vero? Sono sudata. Lo so che si vede lontano un miglio, però vabbè. E niente, E Quindi, vi dicevo stamattina nell'ultima parte nella prima, nella prima parte scusate scusate nel video che ehm, stai cominciando da ieri a oggi perché questa è la seconda clip di oggi registrata proprio stamattina fresca ehm, fresca per per modo di dire comunque stringiamo che video allora ehm, sì appunto ehm, mi sono svegliata che col fatto che volevo fare questo video, ehm, che criccio, però parlandovi delle cose che mi interessano a me, come non so se mi possono interessare a voi, però per farvi dire, eh, per, per la spicciola che ho deciso di condividere ogni cosa che faccio con voi, non solo sugli altri social network, ma a partire anche da questo motore di ricerca che si chiama YouTube, come so dire. E, e niente ragazzi era per dirvi anche che eh, appunto che non, non vi faccio spoiler del bagno schema che sto utilizzando tanto lo so che lo sapete però vabbè non so mai come chiamerò questo, questo video vlog barra che riccio io lo so dico che perché mi piace di più dirlo forse per quello non ne ho idea comunque non è. adesso tra poco si uscirà appunto il pavimento poi, i, um, che dire, mi devo docciare, prima di docciarmi preparare quello che devo mettermi addosso, perché è essenziale, quello che devo mettere addosso non voglio sembrare una stracciona scappata di casa, <ride> e quindi no, e poi a parte quello, eh, voglio. Ehm, anzi, non voglio perché voglio, si dice che esiste solo nella corte del re. Mm. Eh, vorrei eh, usare qualche mettermi, indossare qualche vestitino che mi faccia sentire uno più fresca, due senza che devo per forza morire di caldo come ho fatto fino adesso. Spazzando, lavando per terra. Tanto spolverare l'ho fatto avanti ieri. Oggi mi è bastato solo spazzare, spolverare e sbattere i tappeti e appunto come suol dire, come ho detto fino a detto bleh, fino adesso se la posso fare se la posso fare ragazze, non lo so come ho detto appunto fino adesso cercare di far asciugare per terra se ce la faccio non lo so mm, già e niente ragazze, sto guardando la tv cosa so che cos'è? solo io, no? Sì, mi sa di sì. Vabbè, lascerò uno perché adesso che le sono le 9 e 11. Sì, le 9 e 11. E non ancora forum con Barbara Pallombelli non c'è perché alle 11 inizia. Ma hm, manca, non so se manca mezz'ora, un'ora. Io con la matematica e non sono tanta. Se non è che guardo da qua, sì perché mancherà beh, prima. Hm. Vabbè, facciamo fare della matematica. Io ve lo dico che in matematica non sono il massimo. Tipo l'orologio non lo so leggere dal polso, ma bensì dal telefono. So, lo so che non ha vergogna, perché sembro un'asinella quando dico queste cose, ma è la verità. Io l'orologio dal polso non lo so leggere. Sono, se è un orologio, normale quelli classici. Sono proprio dannata, proprio allucinante. Sono fregata in alto mare, perché non si riesco a leggerlo la sveglia l'avevo questa sveglia di qui questa sì proprio questa qui non so come si legge diciamo per te non vedete cosa e perché non la si legge perché io ho imparato ho provato eh, mi hanno insegnato come si legge ma manda le ciance stringiamo che è meglio perché si sì, lo so voi direte. non dire fesserie perché non esiste che non si so legge la sveglia Raga, eh, no, è la verità no? non so leggerla se non è una sveglia robot di quelle che ho scritto per esempio 18.00, che sarebbero le 6, oppure le 19.00, che sarebbero le 7, quello sì così la so leggere. Se le fate in maniera appunto classica... 9, non, non riesco a leggerla, non lo so perché, non sono più stata abituata a leggerla in maniera classica eppure sarebbe facile, ma io così non ci riesco, non è una colpa, è una stupidità delle stupidità però è vero, si può imparare ma non c'è verso, non ci riesco ragazzi, non è colpa mia potrei farlo, potrei cercare di ampliare un po' di più la matematica la matematica, ma non ci riesco. Con la matematica a orologio, anche quella lì dovrei praticarla e cercare di metterla in pratica. Sì, appunto, impararla, ma anche lì è un patatracco perché non ce la faccio. Ah, se vedete quella foto lì dietro le mie spalle, non è mia madre bambina, è mia madre da grande e donna. Lì è una donna, mia madre quindi, se qualcuno pensa che è mia madre lì chi è quella bambina, non è bambina ma ha la, ha la mh, chioma da donna quindi, eh, chi ha detto che è una bambina non è una bambina ma è una donna quindi, quella è mia madre quando era in una barca di, di militari. Vabbè, c'è un pietra. non voglio mettere storie che non c'entra niente con questa foto però è così, e niente, la vedete? questa foto no, non so se si vede si sì, è questa qua questa qui è la foto di mia madre e niente vabbè a parte queste ciance stupide che vi sto dicendo e ehm... eh si sì, ragazze questo è quello che volevo dire fino adesso che finalmente sto cominciando a fare video di pulizia vabbè questo non è un video vero, proprio di pulizia perché e vi sto raccontando quello che faccio ma non ve lo mostro perché raga, sarebbe un video troppo chilometrico, io poi con i tagli non sono capace, aspettate un attimo che vi levo, allora vi tengo in mano, vi stavo dicendo praticamente che mh, non sono capace tanto a tagliare i video, poi le ripetizioni sono tante, poi devo ripassare più volte con lo straccio qui e quella, e nulla. Praticamente è un casino di prendere con la macchina, con con il cellulare e, e, o dove si va e ovunque si va, col bastone del selfie o addirittura col, col cavalletto. È una vera impresa fa cinematografica a fa fare queste cose. Oggi ci ho provato a fare la, la, la, il video pulizia, clearing. Home, come si dice, non lo so, vabbè, cleaning, come si chiama con i video di polizia, sì quelli, cleaning with, non lo so, comunque ci siamo capiti, penso che voi mi abbiate, mi abbiate capito alla, alla svelta pure, scusate, ma sto guardando, mm. ah, che bello, il mio telefono mi sta già abbandonando, vabbè, capite qua. no comment, no, vi dicevo dunque che io purtroppo, um, non avendo tutte queste agevolazioni di come poter riprendere mentre faccio le pulizie è un caso perso mio perché no, voi direte: no, ma che caso ho perso? Gli anni passati le facevo video di polizia, no, ho sbagliato. Gli anni passati facevo video ASMR ma video di polizia non ho mai fatto in vita mia. Quest'anno ho cominciato a fare video di pulizie, eh, però mi sto trovando male perché non so mai la, la, come mettere, come impostare la la cinema, la cinema... come si chiama? la cinepresa, non riva il termine quindi ogni volta che devo impostare la cinepresa e la... come dire... insomma, non il focus ma bensì eh, le inquadrature Che non mi arriva neanche questo di già siamo ben ridotti o ok, che siamo a posto come devo impostare appunto le inquadrature è tutta una presa ardua perché? voi direte, perché è proprio arduo per te? Perché ogni volta devo vedere come, posta, come spostare il, il cavalletto. Ogni volta devo vedere. Allora, in bagno non posso farvi riprese, già l'ho fatta una volta. E sono tutti di cacca. Scusate il termine, ma ci sta. Appunto, non è venuto benissimo. Non era bellissimo il video. L'ho ripreso in, in, in bagno perché non aveva il cavalletto, non avevo il giusto cavalletto. Ed è uscito proprio. per carità di Dio, ce la mettessi le mani a capelli. Ma va bene, se volete guardarlo, casomai o ve lo link qui o in basso nell'info box. Ma tanto è molto una schivezza. Vabbè, c'è un petro che meglio, <ride> e nulla e, quindi, appunto. Le inquadrature, devo sapere come metterle perché se metto delle inquadrature che per carità non si capisce nulla, non me lo guarda nessuno, o perlomeno me lo guarda solo per mi ama, tu qua, ma tu là, ma tu come fai questo, come fai quell'altro vabbè, criticate quanto volete ma io le inquadrature non le faccio bene, c'è cioè chi le sa fare a regola d'arte io non sono capace, e allora? pazienza non è, non è un problema io, mio se le inquadrature non sono belle, purtroppo io non, non non riesco a fare delle inquadrature proprio a livello cinematografico cinematografico, sì sì ci vorrebbero delle mie, delle, sì, delle inquadrature delle, taglie, delle inquadrature fatte bene io non sono proprio una professionista la faccio per hobby per passione chi lo vuole prendere bene così come mi esce, mi esce altrimenti non so cosa dirvi quello è un po' il mio problema ma il, il, vostro, il vostro più grande problema è mm, dirmi dove sbaglio e cosa sbaglio ecco tutto lì e questo è il mio problema sapere dove sbaglio e anche il vostro dirmi fai così, fai quella che il tuo canale potrà migliorare va bene, se me lo dite scrivetemelo e non mi dite che va bene perché tanto lo so che eh, alla fine lo dite per farmi contentino ma vabbè tanta chiacchiera per nulla, perché alla fine la sostanza è sempre quella non volete aiutare, mi arrangio da sola anche se, rimarr se rimarrò sempre lì eh, non, non, non mi interessa neanche di crescere potrei crescere ma vabbè non lo so comunque niente eh, già ora cambio braccio perché mi si sta ops mi si sta troncando la spalla non so come ma quando faccio i video così aspettate un attimo perché allora no rimetto questo qua perché mi si sta spaccando la spalla allora, ed eccomi, ho dovuto per forza rimettervi attaccati, incastrati al bastone del selfie perché mi sta facendo male questa parte qui della spalla quindi vabbè, niente Stringiamo che è meglio, che sta diventando abbastanza lunghetto e sì mi sto divertendo molto a fare questi video però appunto, come vi dicevo, per le inquadrature sono pessime perché non sono capace quindi non so cosa potrà venire pure da questo video perché appunto um, è sempre la stessa cosa ragazze, per l'inquadratura ci vuole un vero e proprio professionista, perché altrimenti non c'è trip -up a gatti devi saper gestire bene una cosa quando la vuoi gestire e se la vuoi portare avanti, altrimenti niente, di fatto, niente da fare appunto. No, io parlo per quelli che sono creator, oppure per quelli che fanno video su Youtube, creator di Youtube, eh, molti sono bravi, ma alcuni si salvi chi può, perché non è, sempre... non è sempre bello quello che riescono a fare. Ce cioè, ne di molti più bravi non so adesso, io voglio citare una persona in particolare, ed è conci, Conci72 mi pare che si chiama, Come che si chiama? La regina di... no vabbè aspetta sta, sto sbagliando vabbè Conci comunque, Conci, non so come si chiama comunque una youtuber che ogni tanto seguo perché non tutte riesco a seguire perché il tempo vola e non è per, solo perché il tempo vola perché... Purtroppo a me i tempi per vedere i video sono ristretti, in quanto faccio anche altre cose, non guardo solo YouTube, mi, mi trastura a fare altre cose, ma nel frattempo mi guardo YouTube, lo lascio da una parte, scorro il video eh, e mi faccio anche altre cose, ma nel frattempo vi ascolto. Non è che sto sempre con lo schermino davanti ai miei occhi, no, faccio altro, ma vi, vi, vi seguo con molta costanza e volentieri vi eh, sto dicendo per l'appunto stavo seguendo Conci Concetta che non mi ricordo il suo canale ma sempre se riesco e se mi ricordo soprattutto ve lo linko qui sotto nell'info box che è, è una, una bravissima youtuber e sa fare veramente delle bellissime straordinarie inquadrature lei dice di no ma io suppongo che invece lei dica non lo so non voglio dire fesserie ma che non, non, non dica la realtà perché lei dice io non so se sia brava se sono qua, se sono là se faccio perché non faccio tutte queste visualizzazioni io dico che ne ha bisogno di più di me perché le quadrature sono fenomenali e quando dico fenomenali non mi sbaglio quindi brava conci continua così che vai avanti per la tua strada che sei brava io non lo so perché si lascia andare le cose più piccole che è veramente molto brava sa il fatto suo le inquadrature sono perfette sono eh, proprio a regola d'arte ce ne fossero come lei anche un po', un po' come si chiamano un po' precise abbastanza precise ma ben fatte diciamo come anche quell'altra youtuber, come si chiama? Di tutto un po'. Ma quella è la maestra delle inquadrature. È bravissima quella. Come ho detto, un video va fatto bene, digerito, partorito, tutto quanto va fatto la regola d'arte. Se è un video fatto col, col sedere davanti alla telecamera che non si sposta di una virgola, <ride> Non è un video fatto bene perché grazie ci dà proprio da scappare. Quindi io vi dico ragazzi, quando volete fare i video, sappiate quello che state facendo e non fate mm, schifezze, ve lo dico di, da non credo, perché voi direte, ma perché dici non sei una creator, non sei una youtuber? Perché una youtuber è quella che ha 1000 iscritti, più di 1000 iscritti, io mi sento piccola, piccola, piccola ancora, eh? Come si dice a Maddalena qui in Sardegna, non devi mangiare i panini prima di crescere, prima di fare video, prima di arrivare ai mille iscritti, è vero, panini vuol dire devi farne di strada prima di arrivare ai mille iscritti. Ho eh, voglia fare tanti, tanti, tanti, tanti video. E io sono da quella parte là, che ancora prima ce ne, vuole, ce ne passa d'acqua sotto i punti. Lo so, lo sto ripetendo in mille modi, come si vuol dire in tutti i laghi, in tutti i mari, in tutti i fiumi però è la verità ragazze se uno non si mette di impegno e non è costante nelle cose ciao proprio non ci siamo <ride> è la verità e niente ragazze quindi eh, adesso vi faccio vedere vi spoilerò le cose no poi non c'è verso mi sa che la doccia me la faccio dopo in privato off camera e eh, vi chiudo qua il video vi saluto perché mi sa che il video si sta prolungando troppo eh, e niente quindi ieri cosa che vi ho visto? mi volevo vedere? ah si sì. carta come si chiama? non carta bianca, zona bianca, vi ho visto ieri zona bianca con giuseppe brindisi è stato bellissimo quel programma, è bellissimo tutto quel programma, programma. parla di tante cose del problemi dell'italia appunto Vero, e vabbè lo so è un talk show che non a tutti può piacere, come non a tutti può piacere certi canali YouTube. Così è come la televisione: come diceva Clio, non se non ti piace l'uno cambi verso il 2, se non ti piace il 3, e così via. Vabbè, cose scontate, ma vere, veritiere. Comunque, a parte questo, mi sto guardando zona bianca ieri. Non ho seguito tutti i discorsi perché dopo sto crollata, sono crollata, ero stanca, avevo sonno. Eh, però ha parlato di tante cose molto giuste e vere. luce, gas, che la gente non ce la fa più andare avanti nella cooperazione con la cena, ma questa è la verità, poi ha eh, parlato di altre cose che vabbè, per altri possono essere cioè per Mario Giordano, perché anche Mario Giordano fuori dal coro ne dice di cose vera veramente vere e niente, non sto qua a parlare di politica perché non può interessare, basta, mi fermo qua, però ci siamo capiti dove volevo arrivare, che non tutti ti può fregare di cosa dice, mh, appunto, voi direte adesso a cosa ti stai riferendo, per esempio hanno parlato ieri di, eh, che ne so, spe, del di come uno fa la spesa, questo e quell'altro, cioè questo e quell'altro, come uno, uno fa la spesa, di quanto, di, di quanto è aumentata la spesa di, del, tu, della tasse della luce, dell'acqua la spesa alimentari, i viveri sarebbero tutte queste cose qua o anche altre cose che adesso qua non sto rivelando perché appunto sta diventando troppo lungo il video e non vorrei mai che vi seccasse o vi scocciasse so dice, ma la teoria è questa e nulla per dare un senso logico a questo video, io vi sto dicendo che eh, non c'è bisogno di troppe, eh, di parlare sempre di politica, perché questo è un canale di politica, un canale di eh, make up, beauty e casa, cura della persona, cura della casa, anche se a volte ve la racconto, non vi faccio sempre vedere quasi le stesse cose come facevo negli anni passati, perché io mi ricordo che era così. Comunque, chiudo il video, anzi, lo stoppo. E ci vediamo in un secondo momento per mostrarvi con cosa mi lavo. Tanto alla fine ho capito che ve lo faccio vedere prima, perché io ne ero sicura che alla fine avrei fatto diversamente. Ma va bene così, a dopo. Allora, ragazzole mie, siamo in bagno, si è stoppata la registrazione, quindi mi tocca di rifare tutto da capo. Yeeeeh, fai! Allora, come primo mh, prodotto, solo per lavarmi il corpo, ovviamente, <ride> utilizzo questo qui della Vital, voi direte, come? Bisogna se lo devo ricomprare, ma adesso neanche ci penso, perché ormai ho questo sotto mano e uso questo, che è doccia, appunto, bagno shower, camellia e ambra, body wash, idrata e rigenera, senza, senza, no, come ti vuole. Sensual touch, oddio, non riuscivo a parlare vabbè, sensual touch ed è veramente molto, molto buono. È una profumazione che si è poco. Mm, ragazzi mia! Va bene ok, ragazzi. Io adesso vi saluto perché il profumo andrò a metterlo dopo di questo, se ne ho voglia, se no neanche mi metto il profumo. Ma... Il profumo direi di mettermi, poi prima di mettere il profumo mi metto questo fissa. perché ho le ascelle che mi prudono da morire anche dopo la doccia. Voi direte, come mai? Perché? Perché? Perché per il semplice motivo che questo uh, fissan baby, No, aspettate, le ascelle mi per il motivo che um, mi frizzano, non lo so, forse il, il, il rasoio mi ha un po' irritata. Cosa faccio? contro l'irritazione da rasoio da celetta uso uh, pasta alta protezione della Fission Baby che sarebbe questa qui molto buona eh, calma come si suol dire placa con la poca irritazione mi rimanda il rasoio con ossido di zinco calendola e vitamina e vitamina e f questa qua buona non male 100ml di prodotto per un paio di 12 mesi, top! Quindi, dopo, di questo, dopo la doccia, uso questo, sotto la ascelline. Eh, il buon No, il Cosa dico? Allora, come deodorante, sto utilizzando questo. Ma se ho un prurito, ho fastidio sotto le ascelle, anziché usare Dove eh, Roll on, o come si dice stick, perché questo è stick. Vedete? Aspettate, ve lo faccio vedere, ma credo che l'abbiate capito. Sia sì, stick questo. Eh, anziché usare lo stick, utilizzo questa. Perché almeno questa mi lenisce un po' dal fastidio irritazione della, del rasoio ragazze. Poi appunto vi rifaccio vedere questo. Questo lo utilizzo, allora, la crema idratante non la sto più utilizzando, perché mai avete consigliato l'ultimo video di che ne so di usare la crema idratante. Però la crema idratante. Mi brucia, non so cosa c'è, ma c'è una pelle, sembra che sta uscendo dall'inferno. <ride> Come devo dire, mi sta strizzando troppo un po'. Questo caldo sta diventando fastidioso. Che... <ride> boh, non Comunque, proverò a mettere una crema qualsiasi, o questa, o la pupa. Quella della pupa è molto buona. c'è una camera, una scaffale, a fianco ai pennelli. quindi... O metto questa o la pupa vediamo questo è l'avocado crema corpo per appunto quanti per appunto ho detto contateli e nulla eh, questa mi piace da, da morire però boh, non saprei 350 ml di prodotto millimetri sì. niente vi farò sapere a tempo debito come so dire mh, dopo altri video chilometri come questo e non ci si becca appunto a un prossimo video perché per adesso io tra poco mi faccio la doccia e poi perché no mi cerco un bel vestitino fresco prima di farmi la doccia prima di, doccia, prima di docciarmi mi cerco un bel vestitino fresco sempre se lo riesco a trovare ma perché non dovrei riuscirci e scusate se mi mi intertaglio ma il caldo mi ha proprio <ride> Mi ha proprio dato la testa, ma ci sta perché se c'è caldo, dovremmo stare calmi. Ma io non sto caldo <ride> e niente. Mettete un bel like se vi è piaciuto questo video e perché penso che sia lungo una quaresima, ma va bene. Comunque, like, commento. E anche se volete un cuoricino quello che vi sta bene a voi un fiorellino quello che... campanellino a proposito attivate le notifiche di youtube se vi interessa seguire questo canale ciao buona giornata a tutte e alla prossima ciao